Dunque, oggi per la ventesima lezione voglio farvi vedere come vengono rilevati i materiali. Ecco, in questo caso oggi useremo la tecnica RT al campo bioelettrico umano, con oggetti che potete vedere e oggetti nascosti, ovvero gli oggetti che dovrete imparare a trovare. dunque oggi utilizzeremo la serie Infinity 2023 con cuscinetti risonanti inerziale e lasceremo fuori la serie dal 2000 al 2015 quelle vecchie che vanno sempre bene ma oggi voglio farvi vedere come funzionano le RT Infinity Bene, iniziamo con gli oggetti che vediamo, così possiamo calibrare la ricerca. Come vedete, sotto non c'è nulla. Trova la pietra verde. Annulla. Trova la matita, annulla, ora iniziamo a cercare quello che non vediamo, trova il ferro, Come vedete il ferro è stato trovato dovete lasciare stabilizzare le aste ok il ferro è qui ricordate la posizione trova l'ora vediamo un attimo lasciate stabilizzare le aste vediamo un attimo ok si trova qui trova la moneta la moneta si trova qui trova il rame sempre le aste come potete vedere si incrociano sull'obiettivo il rame è qui ora facciamo una cosa del genere in modo che possiate valutare questa lezione togliamo tutto e andiamo a vedere quello che abbiamo trovato osservate bene Abbiamo trovato la moneta antica, abbiamo trovato l'oro, abbiamo trovato il ferro e abbiamo trovato il rame. Questi sono oggetti che sono come quelli sepolti che non vediamo. Mentre questi oggetti sono oggetti che vediamo e possiamo usarli per calibrare le aste prima della ricerca questa è una cosa molto importante, altrimenti non potremmo avere una visualizzazione di quello che c'è sotto i nostri piedi. Allora, Oggi ho voluto fare questo tipo di lezione per farvi comprendere in che modo gli oggetti sepolti vengono rilevati dalle aste. Ecco, questo genere di visualizzazione è molto importante, è importante eh, perché vi permette di ottenere la ricerca che desiderate. Ecco, oggi ho fatto anche questa lezione, così sto provando la nuova fotocamera per vedere un attimo anche come funziona e come vengono i video. Ecco, se tutto va bene dovrei portarvi a fare una ricerca con le aste della serie 2023. Questa ricerca è molto importante e quindi vorrei condividerla con voi. Molto bene, allora per la ventesima lezione sul rilevamento dei materiali sepolti è tutto, spero che questa lezione possa esservi di aiuto e naturalmente ci sentiamo alle prossime lezioni. Ecco, spero di potervi fornire dei video un tantino migliori eh, soprattutto esterni, in questo periodo è un tantino difficile, ma vedremo di combinare anche questo. Bene, ringrazio tutti gli utenti, e se ci sono delle domande potete esprimerle nei commenti, continuate a guardare la community del canale e cercherò di rispondere a tutti secondo il mio tempo disponibile. Ok, quindi auguro a tutti buone ricerche e ci sentiamo alle prossime lezioni.